In questo video parleremo di cos'è la pelle secca, come riconoscerla e prepararla al meglio. Io sono Rachele e sono una makeup artist per Mua Beats. Let's make it happen! È molto importante per una makeup artist conoscere e riconoscere i diversi tipi di pelle quando abbiamo una cliente davanti, che sia una modella, che sia per un matrimonio. È molto importante preparare la pelle correttamente ed anche usare i prodotti giusti per avere la resa ottimale del nostro look. Esistono tre tipi di pelle diversa. Abbiamo la pelle secca, di cui parleremo oggi, la pelle mista e la pelle grassa. La differenza nei tre tipi di pelle è sempre la produzione di sebo e la carenza o eccesso di acqua e lipidi. La pelle secca è infatti una pelle che ha carenza di acqua e lipidi. I lipidi sono delle sostanze prodotte dalle ghiandole sebacee del nostro viso, che è su tutto il corpo, non solamente sul viso, che rendono la pelle... Eh idratata, un pochino oleosa, lucida, sono degli oli che aiutano la pelle a trattenere l'acqua al suo interno e sono molto importanti per la salute di questo organo, che è il più grande del nostro corpo. La pelle mista è una pelle a tratti secca e a tratti eh, grassa, questo vuol dire che alcune zone, soprattutto la zona T, ovvero la zona centrale del viso, risulterà un pochino più oleosa ed impura e quindi grassa e i lati del viso sono solitamente più secchi. Il terzo tipo di pelle è la pelle grassa, ovvero tutta la pelle del viso risulta oleosa e ha una, un eccesso di produzione di sebo che va di solito regolata. Quindi, come dicevo, è molto importante capire subito la pelle della cliente, della modella che avete davanti, in modo da prepararla adeguatamente. Come facciamo a capire che tipo di pelle ha la persona che stiamo truccando o anche noi stesse? Ci sono vari metodi, di solito la cosa più ovvia da fare è chiedere. Chiedete alla cliente che tipo di pelle pensi di avere? Quali sono le caratteristiche della tua pelle? Le domande da fare sono dopo che ti lavi il viso senti la pelle che tira? Quando usi il trucco a metà giornata devi riapplicare la cipria? Non dura tanto? si unge la pelle? E dalle varie risposte che otterremo a queste domande potremo capire che tipo di pelle ha la persona che ci troviamo davanti. Oggi ci focalizzeremo sulla pelle secca e vi dirò come prepararla al meglio prima di applicare il trucco. Come ho già accennato la pelle secca è una pelle che ha carenza di lipidi e di acqua. Al tatto risulta eh, non omogenea non completamente liscia perché è si screpola facilmente. Ricordiamoci sempre che i tipi di pelle sono una cosa permanente, di solito ci, ci, ci si nasce con un tipo di pelle e rimarrà per la maggior parte della nostra vita adulta. Mentre ci sono delle condizioni temporanee della pelle come per esempio la disidratazione o uh, l'acne o le impurità della pelle che possono ehm, essere su tutti i tipi di pelle. Una pelle grassa può anche essere disidratata. Una pelle secca può anche essere impura, quindi dividiamo le due categorie. I tipi di pelle e le condizioni temporanee della pelle che possono presentarsi in vari momenti della nostra vita. A causa di magari um, un cambio ormonale, può essere l'età, sicuramente i, um, come si dice? gli adolescenti hanno una pelle più impura di una persona in età più avanzata perché la pelle man mano che avanza con l'età tende a eh, diventare sempre più sottile quindi a trattenere sempre meno acqua ed a seccarsi sempre di più però mi raccomando è molto importante non confondere queste condizioni temporanee per questo vi dico è importante chiedere alla modella com'è la sua pelle di solito perché vi faccio un esempio io avevo ho avuto una modella che sembrava avesse la pelle perfetta, bellissima e eh, abbiamo fatto uno shooting con lei e io ho pensato avesse una pelle normale che è una pelle che non è troppo secca non è troppo grassa e insomma la pelle perfetta che tutti vorrebbero però poi abbiamo fatto lo shooting tutto a posto, quando è tornata per fare il secondo shooting dopo due settimane la sua pelle era completamente piena di brufoli e di impurità e lì ho capito che lei aveva una pelle mista che in alcuni giorni appunto è un po' più secca, in altri è un po' più grassa e soprattutto in alcune zone diventa più impura di altre, quindi è importante chiedere com'è la tua pelle di solito, in generale, perché? da un giorno all'altro potrebbe tranquillamente cambiare. Come riconoscere la pelle secca? Come ho già detto, eh, è una pelle che risulta eh, non completamente eh, liscia al tatto. Di solito è una pelle spenta, una pelle un po' più sottile, con delle rughe e linee d'espressione. Quindi, per esempio, io ho una pelle mista ma è molto secca nei contornocchi occhi quando sorrido potete vedere tantissime linee di espressione questo è un segno appunto che questa zona del mio viso è secca appunto fate ehm, fare delle espressioni alla cliente toccate la pelle con le mani per sentire come è al tatto e solo così potrete capire appunto che tipo di pelle ha un altro segreto potete usare delle veline ci sono delle veline opacizzanti sono quelle per assorbire il sebo in eccesso dopo che avete già fatto il trucco Applicate la velina su questa zona, quindi sulle gote, sul mento e sulla fronte e se diventa molto oleosa vuol dire che è una pelle grassa, se è un po' oleosa ma non troppo, di solito è una pelle mista, è, se rimane asciutta è una pelle secca. Ricordatevi anche che queste sono linee guida, ok? non esiste mai quando si parla di skincare o di makeup il bianco e il nero, c'è tutto il grigio in mezzo, quindi potrebbe essere che una persona ha una pelle secca tendente al misto, mista tendente al grasso, mista tendente al secco, ci sono tutte le sfumature, i tipi di pelle sono divisi in tre grandi categorie per comodità, però ricordatevi sempre che ci sono mille eccezioni. Prima di fare un trucco è importantissimo preparare la pelle con la skincare. In caso di pelle secca ecco quale tipo di texture scegliere e come prepararla al meglio. Per quanto riguarda i prodotti non vi starò a citare le marche perché esistono veramente miliardi di marche e fanno tutti gli stessi prodotti. Questo sta semplicemente a voi, alle vostre preferenze, in base alla vostra etica e in base al vostro budget. Io vi dirò semplicemente che texture andare a scegliere. La cosa migliore da fare quando si tratta di pelle secca è andare a stratificare i prodotti. Infatti in questo modo i prodotti penetrano molto molto meglio nella pelle e usare prodotti diversi per aree diverse aiuta veramente tantissimo. Ricordiamoci che quando si stratificano i prodotti si parte sempre dal prodotto più eh, liquido per arrivare a quello più denso. È importantissimo inoltre sigillare la pelle alla fine, perché abbiamo detto che la pelle secca è una pelle che perde molta acqua, non riesce a trattenerla, quindi è importante sigillare tutti i prodotti che abbiamo applicato con una crema. La crema o l'olio alla fine di tutta la skin care fanno proprio questo, vanno a sigillare in modo che l'acqua che abbiamo sul viso non vada ad evaporare ulteriormente. Ovviamente prima di parlare di skincare ci sono consigli che eh, posso darvi per il lungo termine, però quando si è eh, con una cliente quel giorno è un po' difficile. Questa è una cosa che io faccio soprattutto per le spose perché di solito la prova trucco si fa tanti mesi prima del matrimonio, quindi consiglio sempre di fare una bella esfoliazione magari una settimana prima del matrimonio e ripeterla magari 2-3 tre, tre giorni prima un'esfolazione delicata che vada a rimuovere tutte le cellule morte e quindi a eh, diciamo rinnovare la pelle più velocemente Bere tantissima acqua è la cosa più importante che si può fare per evitare disidratazione e la pelle secca ne ha veramente bisogno ed inoltre ovviamente usare i prodotti giusti e eh, non utilizzare prodotti nuovi il giorno del matrimonio o dello shooting perché non si sa mai come la nostra pelle reagirà ecco come vi consiglio di stratificare i prodotti prima di tutto bisogna detergere il viso una detersione per la pelle secca sarà fatta con prodotti molto cremosi o oleosi io consiglio sempre la doppia detersione è veramente molto efficace rimuove tutte le impurità e tutto il trucco quindi un detergente oleoso e un detergente schiumogeno dopo il detergente schiumogeno è meglio sceglierlo in crema, che è adatto alle pelli secche, mentre un detergente schiumogeno in gel sarà più adatto alle pelli grasse. Come secondo step, una volta tamponato il viso delicatamente con un asciugamano, infatti è bene non tirare mai e non stressare mai la pelle secca perché è molto delicata. Andiamo ad applicare il tonico. Il tonico in questo caso è un prodotto liquido, eh, appare come un'acqua, ed è bene sceglierne uno con all'interno degli ingredienti idratanti come può essere l'aloe, l'acido ialuronico oppure l'acqua di rose. Ci sono anche dei tonici con una consistenza un pochino più corposa, quindi se volete potete anche usare un tonico un po' più corposo, dipende appunto da quanto è secca la pelle della cliente su cui state lavorando. Una volta applicato il tonico applichiamo un siero, in questo caso io vi consiglio un siero idratante. L'acido ialuronico è un ingrediente che abbiamo già naturalmente all'interno della nostra pelle e va a trattenere tantissima acqua, quindi ci aiuta veramente tanto eh, quando c'è una pelle secca. Va bene su tutte le pelli, però la pelle secca ne beneficia particolarmente. Dopo il siero andiamo finalmente ad applicare la crema. In questo caso per le pelli secche scegliete una crema di una consistenza un pochino più corposa. Lasciate stare i fluidi o le creme in gel, è bene appunto scegliere qualcosa di un pochino più corposo che vada a sigillare bene il tutto. Io personalmente vi sconsiglio di utilizzare oli prima di applicare il make-up. Gli oli sono meravigliosi, però è meglio applicarli quando non si applica il make-up, quindi magari la notte o al mattino se non si deve fare se non si deve utilizzare fondotinta. Perché moltissimi oli tendono a sciogliere il trucco e io questo purtroppo l'ho imparato eh, sul lavoro e non è stata una bella sorpresa perché ho dovuto togliere tutto quanto e ricominciare da capo e vi assicuro che è una grandissima perdita di tempo. Una cosa fondamentale da applicare e di cui spesso ci si dimentica è il contorno occhi ricordiamoci che la pelle del contorno occhi è completamente diversa rispetto alla pelle sul resto del viso è molto più sottile ed ha bisogno di un prodotto un pochino più corposo che vada bene ad idratare e distendere la zona un altro prodotto di cui spesso ci si dimentica ma che è importantissimo è idratare le labbra le mucose e la mucosa labiale è una pelle completamente diversa da tutto il resto quindi qualsiasi tipo di pelle abbia la vostra cliente va idratata però ricordiamoci che una pelle secca tende a perdere più acqua anche dalle labbra e quindi si troveranno delle labbra screpolate il mio consiglio è quello di fare un veloce scrub io di solito uso uno spazzolino pulito e magari applicare un, un burro cacao idratante giusto per fare uno scrub molto delicato applicare il burro cacao prima di fare tutto quanto il trucco quindi lasciare le labbra per ultime Così ha il tempo di agire, quindi mh, per fare un trucco di solito ci si impiega mh, tra la mezz'ora e un'ora, un'ora di tempo col burro cacao sulle labbra vi aiuterà veramente tanto nell'applicazione del rossetto, che risulterà quindi molto più distesa. Oltre ai prodotti che vanno applicati prima di lavorare con la cliente o su voi stesse quotidianamente, bisogna eh, ricordarsi di fare una bella esfoliazione. Allora, nel caso di modelle clienti è difficile esfoliare per bene perché di solito quando si esfolia la pelle può essere arrossata. Non sapendo come reagirà la pelle della persona che abbiamo davanti, io di solito evito di uh, fare un'esfoliazione troppo aggressiva. Magari uso una salvietta esfoliante o qualcosa di molto molto leggero. Però vi consiglio, se, avete, se sapete già... Chi andrete a truccare, quindi avete uno shooting preparato, sapete già chi è la modella o chi è la sposa o per un evento, consigliate sempre di fare una bella esfoliazione con o meccanica o chimica. Ora vi spiego la differenza. L'esfoliazione meccanica eh, sono tutti quei prodotti che contengono dei granuli che vanno fisicamente ad essere massaggiati sul viso e ad esfoliare la pelle, la vostra pelle deve essere ovviamente eh, molto molto delicato soprattutto nel caso della pelle secca però aiuta a rimuovere tutte le cellule morte e a rendere la pelle veramente più liscia e setosa l'esfoliazione chimica invece è un'esfoliazione fatta con degli acidi anch'essi devono essere adatti e molto delicati per esempio l'acido salicilico io lo lascerei per le pelli grasse ed impure, mentre potete usare per esempio l'acido lattico che è un acido un pochino più delicato o anche l'acido mandelico va benissimo per una pelle secca. Quindi di solito questi prodotti sono liquidi, sì, in, sotto forma di liquidi oppure lattiginosi, vanno semplicemente passati sul viso e lasciati agire. Di solito si fa una o due volte a settimana. E questo è tutto per quanto riguarda la pelle secca. Voi che tipo di pelle avete? Avete mai avuto difficoltà con qualche cliente con una pelle particolarmente secca? E se sì, come avete risolto? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Se vuoi ricevere contenuti e strategie avanzate, iscriviti alla nostra community gratuita per Makeup Artist. Tutte le info le trovi qui sotto nell'info box. Noi ci vediamo nel prossimo video, un abbraccio!